Arriverà in vendita solo alla fine del mese di agosto, ma già adesso possiamo dare un occhio, anche se superficiale, ad una delle eh, novità della stagione di LG. Si chiama LG Q6. Eccoci dunque a dare un occhio al nuovo LG Q6 eh, che arriverà sul mercato alla fine di agosto e ha come caratteristica fondamentale il Full Vision Display, 5,5 no? pollici di diagonale. Per darvi una dimensione di cosa voglia dire, un'idea di cosa voglia dire eh, il Full Vision Display, questi sono 5,5 pollici, questi sono 5,5 pollici, questi sono 5,5 pollici, questi con eh, OnePlus sono... 5,5 pollici, guardate la differenza eh, nelle eh, dimensioni eh... Mm, questo è il Wim Light ad esempio, questi sono 5,5 pollici, questi sono 5,5 eh, pollici, insomma c'è una eh, differenza sostanziale dovuta alla proporzione, no? 18 noni che rende il telefono più stretto, molto più maneggevole, molto eh, più facile da eh, impugnare, eh, se volete con, eh, potremmo fare il confronto sempre che io lo trovi con un eh, telefono da 5,2 pollici, ecco vedete che eh, questo Ehm, lgq6 è addirittura più piccolo con 5,5 eh, pollici eh, risulta eh, più piccolo eh, di un 5,2 di eh, honor huawei quindi eh, davvero interessante, baiato telefono però, eh, la eh, soluzione di eh, questo full vision display, no? eh, miscelando tra l'altro e confrontando i 5,5 pollici eh, con i 5,7 eh, del G6 vedete insomma c'è una proporzione tra eh, i due prodotti che, che si nota no? nella dimensione eh, complessiva però bisogna dire che bisogna, è stato fatto veramente un eh, ottimo eh, lavoro allora questo telefono abbiamo detto arriverà verso la fine d'agosto prezzo compreso tra i 300 e i 350 euro probabilmente ci saranno delle proposte molto aggressive eh, degli eh, operatori eh, che permetteranno di conservare comunque ehm, scusa di, di avere un prezzo ancora più basso allora come fatto eh, cassettino per micro sim e nano sim ma ci sarà anche una versione dual sim allo stesso prezzo eh, volume rocker quindi pulsante del eh, volume su questo lato mentre sul eh, lato opposto c'è il pulsante di eh, accensione sulla parte eh, inferiore eh, micro non mi disturbate per favore che eh, sto facendo una recensione eh, connettore micro usb e poi eh, abbiamo anche l'attacco per le cuffie da eh, 3 mm e mezzo. Sulla parte superiore invece eh, il microfono per il bilanciamento del eh, rumore e eh, nulla di più. La fotocamera. Frontale, invece, è da 5 megapixel con una ripresa grandangolare da 100 ⁇ eh, la fotocamera eh, posteriore, invece, 13 eh, megapixel con eh, la possibilità di utilizzare anche la razio eh, quadrata. Eh, per eh, le eh, fotocamere e non solo per la fotocamera e non solo oltre la razza quadrata anche alcune opzioni che sono già state mutuate eh, da LG 6 tra cui eh, anche la possibilità di eh, fare delle griglie eh, di fotografia e perché no anche eh, la eh, guida eh, dello scatto. Vi mostro eh, un attimo alcuni dettagli proprio della eh, fotocamera che vedete eh, ha la modalità quadrata oppure la modalità base a seconda della eh, modalità che voi eh, scegliete c'è la eh, possibilità poi di eh, gestire le diverse modalità di ripresa adesso questo telefono in cui suonano in continuazione eh, le notifiche lo spacco in 12 pezzi mentre lo spacco è un altro legge tra l'altro ehm, vi faccio vedere insomma vedete lo, lo scatto a griglia e anche la guida scatto no? che è molto carina soprattutto se dovete fare eh, delle gif animate eh, il software eh, è un Android eh, 7 con la configurazione che voi insomma ormai eh, già conoscete sapete che ci sono tre versioni di questo Q6 eh, da 16 giga di memoria con 2 giga di RAM da 32 giga di memoria con eh, 3 giga di RAM e da 64 giga di memoria con 4 giga di RAM quello sarà il Q6 Plus quando parlo di un prezzo di intorno ai 350 euro parlo del eh, Q6 normale quello, quindi con eh, 32 giga di memoria e con eh, 3 giga di RAM. C'è la radio FM all'interno, un peso di 149 grammi, materiale ovviamente qua sulla parte posteriore è rigorosamente plastico, batteria non rimovibile da 3.000 grammi. Eh, miliampere diciamo insomma che l'originalità sta tutta nel fatto di avere il full vision display bisognerà vedere lo snapdragon 435 eh, come si comporta quando si mette un po' eh, sotto stress magari con tante eh, applicazioni aperte se vi piace dovete aspettare fino intorno come detto al 25 di eh, agosto questo è lgq6 in una versione in anteprima per la recensione ci ritroveremo molto più avanti ciao i <laughs>